Buonasera, buonasera a tutti, Ora, oggi vediamo una simulazione d'esame, forse la prima che vediamo insieme ed è su una simulazione, che tra l'altro si tratta di una simulazione e in particolare simuleremo degli eventi legati agli spostamenti delle biciclette eh, nel, per quanto riguarda lo sharing delle biciclette di San Francisco. Vi ho caricato... Sul, sul registro del, del sito internet del corso il testo, il progetto di GitHub e in ultimo, purtroppo una vuoliconcina giusta eh, il file SQL con il database lo stesso che potete trovare anche nella sezione materiale e forse dovrebbe già, già avervene parlato un pochino il professor Corno allora, vediamo insieme l'esercizio si tratta di un tema d'esame del del 2015. Allora, il testo chiede, si considera il dataset messo a disposizione dal servizio di bike sharing nell'area di San Francisco. Il dataset contiene nella tabella station le informazioni sui punti di interscambio installati, caratterizzato ciascuno da un nome, dalle coordinate, il numero di posti bici disponibili e la città. Quindi in questa tabellina qua abbiamo un identificativo come al solito, la chiave della tabella, poi il nome della stazione, le coordinate e il numero di bici. Queste sono le informazioni che ci interessano. Poi i viaggi compiuti con le biciclette sono rappresentati nella tabella trip, che registra la durata in secondi di ciascun viaggio. Unitamente alle stazioni di partenza e di arrivo, data e ora di presa e riporto, e l'identificativo numerico della bicicletta. Quindi in quest'altra tabella abbiamo delle informazioni, quindi l'ID, del viaggio, dello spostamento in bicicletta, abbiamo la durata, la ingrandisco un po' così forse la vedete meglio, abbiamo la durata, il tempo, la data e ora, l'inizio, ossia quando la bicicletta è stata presa dalla postazione, quando è stata riportata, l'identificativo della stazione di partenza e l'identificativo della stazione di arrivo, più altre informazioni. Attenzione che qui abbiamo due chiavi, abbiamo due... Ehm, Colonne. in realtà ci interessa soltanto una perché una volta che abbiamo l'identificativo possiamo benissimo ricavare il nome della stazione dall'altra tabella questo lo dico perché molto spesso capita che nelle tabelle ci siano delle informazioni duplicate e in tal caso conviene evitare di riportarle eh, tutte quante in java quindi quando facciamo la query in java evitiamo di prendere tutte le colonne prendiamo soltanto le colonne che ci interessano evitando duplicati eccetera così risparmiamo anche tempo a scrivere il codice. Quindi come tutti i temi d'esame abbiamo due punti. Nel primo punto si chiede permettere all'utente di selezionare una data dall'interfaccia grafica ed elencare per ogni stazione il numero totale di trip in partenza da tale stazione nella data selezionata ed il numero totale di trip in arrivo nella stessa data. Le stazioni devono essere elencate in ordine di latitudine, partendo da nord e andando verso sud, ed in caso in cui nella data selezionata non siano presenti i TRIP, indicarlo con un messaggio d'errore. Secondo, secondo punto, invece, si supponga di essere responsabile del servizio e di voler valutare attraverso una simulazione il bilanciamento ottimale dei posti disponibili. La data precedentemente inserita rappresenta il giorno da simulare. Tale giorno deve essere feriale, tra lunedì e venerdì, altrimenti la simulazione non deve essere effettuata. Si ipotizzi che all'inizio di tale giornata tutte le stazioni siano piene al k% della loro capienza massima, dove k è un valore tra 0 e 100 indicato dall'utente. Si simuli poi il traffico di biciclette tra le varie stazioni, senza tenere conto dell'identificativo della bicicletta, ma tenendo traccia solamente dell'occupazione delle stazioni. Quindi il simulatore deve calcolare due parametri, il numero di prese mancate e il numero di ritorni mancati. Ossia vogliamo calcolare il disservizio, quante volte l'utente si è recato in una stazione un po' come del Tobike? Quante volte ci capita di andare in una stazione del Tobike e non trovare biciclette? Quante volte invece siamo in bicicletta e ci capita di non trovare posto? A me molto frequentemente, non so a voi. Quindi potremmo, se funziona, poi glielo possiamo mandare il programmino così magari lo testano. E quindi, primo punto, eh, si tratta semplicemente di fare una query al database e di eh, visualizzare le informazioni in modo corretto nell'interfaccia grafica quindi non c'è so, grande elaborazione il modello è semplicemente in questo caso sarà semplicemente un'interfaccia tra le informazioni nel database e le informazioni da visualizzare poi nel controller invece nella seconda parte c'è un pochino di elaborazione perché dobbiamo creare una simulazione e quello che forse non è molto chiaro è che Selezionata una data, dobbiamo considerare come eventi, non, non degli eventi random, ma gli eventi relativi ai trip in quel giorno presi dal database, quindi utilizziamo dei dati veri, quindi faremo una query al database per ottenere la lista degli eventi, dei vari spostamenti in quel giorno e poi dopo consideriamo, eh, consideriamo che le stazioni siano piene al k% e vediamo Uh, se abbiamo bilanciato correttamente uh, le stazioni o se è necessario che alcune stazioni siano più vuote di altre questa è l'idea del, uh, del programma quindi vi ho caricato su GitHub il progetto di base Qu qui trovate il link bubs simulazione quindi vi chiederei di importare prima il database SQL eh, sul vostro server eh, MariaDB o MySQL o altro e poi di importare il progetto in Eclipse così possiamo iniziare a svolgerlo insieme quando siete pronti possiamo partire sembrate già tutti pronti quindi partiamo allora, nel progetto di base come spesso capita anche all'esame eh, ops, scusate, ho preso nel progetto di base come spesso capita anche l'esame, alcune classi sono già date e implementate così da evitare che perdiate troppo tempo per le operazioni più semplici io partirei dal DAO dalla classe DAO per vedere quali operazioni ci servono quali informazioni possiamo estrarre dal database quindi, attualmente sono implementati due metodi, un metodo che un metodo ritorna una lista di tutte le stazioni possibili e un altro metodo ritorna la lista di tutti i viaggi, di tutti i trip. C'è anche un metodo eh, DAO, test DAO, che serve per testare eh, le, le, le due query. Quindi avviamo il test DAO e vediamo cosa otteniamo. Ora, questa è la lista di tutte le stazioni dell'area di San Francisco. Poi adesso sta ancora calcolando e mi dice che abbiamo 315.000 viaggi. Quindi è un dataset anche abbastanza grosso. Ora, vi chiedo innanzitutto, cerchiamo di fare l'esercizio insieme come se fossimo all'esame, quindi pensiamo anche alle varie possibili alternative di come, su come è possibile risolverlo. E vi chiedo, quali altre alternative... Possiamo considerare per ottenere le informazioni che ci servono dal dataset. Quali strutture dati utilizziamo? In questo caso abbiamo due liste. Abbiamo delle alternative. Chi vuole dirmi una possibile alternativa? In questo caso qua abbiamo due liste. Cosa avremmo potuto utilizzare al posto delle due liste? Delle mappe, sento. Infatti, quindi, molto spesso, quando abbiamo una tabella con un identificativo numerico o comunque con un identificativo come nel caso delle stazioni può essere comodo soprattutto se i dati sono molti può essere comodo eh, inserirli all'interno di una mappa ad esempio in questo caso avremmo potuto inserire le stazioni in una mappa con un intero eh, come chiave dove l'intero era l'id della stazione in questo modo ottenere l'oggetto stazione è molto più veloce a partire dall'intero quindi e la stessa cosa avremmo potuto farla per i viaggi, anche se guardando il testo del laboratorio non mi sembra che sarebbe stato poi particolarmente utile per lo svolgimento. Quindi direi iniziamo dal controller, approccio top down, vediamo di completare il primo punto. Nel primo punto viene chiesto la quindi ottenere la data che l'utente ha selezionato nell'interfaccia grafica e contare per quella data il numero di prese e il numero di rilasci, il numero di biciclette prese e il numero di biciclette lasciate nelle varie stazioni in quel giorno. Quindi, per prima cosa, ehm, abbiamo, eh, magari eseguiamo l'applicazione così vediamo quali sono i componenti grafici che abbiamo a disposizione. Vediamo che... C'è questo elemento grafico che si chiama datePicker che permette di selezionare una data dall'interfaccia grafica e questo oggetto date picker restituisce un local date. Quindi eh, in doConta trip possiamo fare local date eh, LD uguale pick data .get value picdata.getvalue restituisce il valore selezionato in questo caso non abbiamo il problema che il valore sia nullo perché nel metodo initialize già impostiamo una data, quindi inizializziamo l'interfaccia grafica come il primo, ehm, il primo settembre del 2013 però attenzione che se questa istruzione non fosse presente ld potrebbe essere nullo avrebbe potuto essere nullo quindi in ogni caso io direi facciamo il controllo che, eh, su ld quindi se ld è uguale, uguale a null io direi text result set text selezionare una data e poi aggiungiamo l'istruzione return per terminare l'esecuzione altrimenti Chiediamo al model di restituirci le statistiche sulle, sulle bici che sono state prese e sulle bici che sono state lasciate. Quindi creiamo, eh, chiamiamo il model, il model è già impostato perché nel main il model viene creato e settato nel controller, quindi abbiamo già a disposizione il model, quindi semplicemente model.getStats e li passiamo ld e quello che vorrei è una lista di oggetti eh, che chiamo statistic, statistics quindi vorrei una lista di oggetti statistics dove ogni oggetto stats ogni oggetto statistics contiene il numero di biciclette prese, il numero di biciclette lasciate per una determinata stazione in un determinato giorno. Il giorno è specificato in LD, è una lista perché ho diverse stazioni, quindi ogni oggetto è relativo ad una stazione. Quindi creo una classe statistics, la sposto però nel model, e questa classe statistics avrà tre campi, ehm, un oggetto stazione, station, avrà, e poi due, due contatori, quindi due interi, ehm, E drop siccome sono privati, creo come al solito i getter e setter e creo anche un costruttore. Utilizzando tutti i campi, ovviamente come al solito se avete domande non fatevi problemi a interrompermi in qualsiasi momento. Direi che non è necessario eh, definire hash code, equals eccetera perché non effettueremo operazioni di confronto di uguaglianza o altre, l'unica cosa che potrebbe essere utile è e definire co un confronto tra le stazioni perché se vi ricordate ehm, ne nel testo veniva richiesto che eh, le stazioni eh, venissero ordinate in ordine di latitudine partendo dal nord e andando verso sud. Quindi eh, una possibilità perché allora, ne innanzitutto nella classe station abbiamo il campo lat quindi latitudine Ovviamente se dobbiamo ordinarle andando dal nord verso il sud vuol dire che devono essere ordinate in modo decrescente. Quindi ehm, eh, nel metodo, nella classe statistics, implemento eh, l'interfaccia comparable. Che come vi ricordo quando vogliamo ordinare degli oggetti abbiamo sempre due possibilità che è quello di utilizzare il metodo sort ad esempio di collections eh, senza specificare un comparator, quindi utilizzando l'oggetto comp comparable, sfruttando l'implementazione di comparable, altrimenti l'alternativa è quella di non implementare comparable nella classe degli oggetti che si vogliono ordinare ma di, di, ma di eh, definire sul, eh, sul metodo sort un nuovo comparator quindi abbiamo due possibilità utilizzare il comparator in sort oppure utilizzare l'interfaccia comparable all'interno della classe degli oggetti che vogliamo, di cui, che vogliamo ordinare ovviamente se implementiamo l'interfaccia comparable in statistics dobbiamo aggiungere il metodo compareTo e questo metodo compareTo quello che fa deve confrontare le due latitudini delle stazioni, quindi return double.compare, quindi sfruttiamo il metodo compare di double, tra dis.stazione.getLat eh, e o.getLat. Stazione getLat dove con dis identifico l'oggetto me stesso mentre, stesso, mentre con o è l'altro oggetto con cui viene fatto il confronto. Ok. Quindi, tornando nel controller, abbiamo definito l'oggetto statistics, importiamo list, adesso dobbiamo implementare questo metodo getStats nel model. Quindi il metodo getStats get semplicemente dovrà eh, fare una chiamata al database, e ottenere in qualche modo per ogni fermata, per, quelle, per quel determinato giorno, il numero di volte in cui una bici è stata lasciata e il numero di volte in cui una bici è stata presa. Adesso vorrei chiedervi, secondo voi, qual è la migliore possibilità, qual è la migliore struttura dati che possiamo utilizzare per, questo, per prendere questo tipo di informazione? Cosa facciamo? Facciamo tante query? Facciamo una query per ogni stazione? Facciamo una query unica utilizzando la group by? Ditemi un po' voi cosa fareste. Nessuna idea? Vabbè, allora abbiamo due, due, ovviamente due possibilità come vi ho detto. Almeno due possibilità. Una è quella di fare una query unica, quindi ci chiediamo, data una determinata data, per questa specifica data, eh, voglio contare il numero di prese per una stazione, per tutte, no per tutte le stazioni raggruppando per, scusate, determinata, mettiamo come filtro, come unico filtro la data, quindi poi otteniamo una lista di stazioni e raggruppiamo per stazione e contiamo il numero di volte in cui la stessa stazione compare. Quindi facciamo una group by e utilizziamo count. L'alternativa è fare invece una query su tutte le diverse stazioni, quindi per ogni, mettiamo come filtro non solo la data ma anche la stazione. Dimmi? Uh, allora... Sì, perché il trucco della somma e della sottrazione funziona se eh, sono, sono interi. Potrebbe essere un Sì, però eh, se guardiamo i dati di trip, scusa, scu di stazione, di station, vediamo che la latitudine è 37 in tutti i casi, quindi si trova come latitudine 37 quindi se noi facessimo il cassa int sarebbero tutti quanti uguali, sarebbero tutti alla stessa latitudine invece noi dobbiamo sfruttare le differenze tra i double è per questo che abbiamo utilizzato il compare il metodo compare quindi direi eh, facciamo una query unica scusate, facciamo diverse query, una per ogni stazione ci chiediamo per quella specifica stazione, in quella specifica data, quante, quante biciclette sono state prese e quante sono state lasciate. Quindi prima di tutto ci serve sapere sono, quali sono le stazioni, tutte le stazioni del bike sharing, del sistema di bike sharing di San Francisco. Quindi dobbiamo creare un metodo che ce le restituisca. Quindi list station stazioni poi creiamo il costruttore di model dove creiamo un oggetto per accedere al database quindi bubs dao e nel, e nel costruttore lo inizializziamo Poi creiamo un metodo get stazioni questo metodo all'inizio fa il controllo se stazioni è uguale a null se è uguale a null allora Babs da, chiama il database e ehm, otteniamo la lista di stazioni quindi get all stazioni altrimenti semplicemente ritorniamo stazioni questo metodo che ritorna una lista di station implementa una sorta di cache perché al posto che ogni volta chiedere al database tutte le stazioni possibili le chiediamo una volta sola le serviamo in un oggetto nel model che è la nostra cache e poi tutte le volte su successive semplicemente andiamo a richiamare questo oggetto l'oggetto stazioni quindi in statistics quello che dobbiamo fare, in get stats quello che dobbiamo fare è iterare sui vari oggetti stazione di questa lista quindi creiamo un for dove iteriamo sui oggetti stazione e poi get stazioni un po' veloce anche perché credo che queste cose le abbiate viste parecchie volte, quindi se avete domande comunque non fatevi problemi ora, per ogni stazione adesso eh, voglio chiedere al DAO per questa stazione, per questa data dammi il numero di volte in cui una bici è stata presa e una bici è stata lasciata potrei fare un solo metodo, magari mi conviene però farne due per, per creare una classe DAO più pulita quindi Bubs DAO, get, uh, pick number e gli passiamo stazione ld e poi bubs DAO, get drop number stazione ld. Con il primo metodo otteniamo il numero di biciclette che sono state prese in una determinata stazione per un determinato giorno, con il secondo metodo prendiamo il numero di biciclette che sono state lasciate per una determinata stazione per un determinato giorno. Salviamo questi in un oggetto eh, int, semplicemente li salviamo in una variabile temporanea, poi creiamo un oggetto statistics statistics dove salviamo l'oggetto statistici il costruttore prevedeva stazione pic e drop quindi stazione pic drops e alla fine di questo ciclo for Vogliamo ritornare, ah, ovviamente dobbiamo inserire tutti questi oggetti statistics in una lista, quindi creiamo una lista di oggetti statistics, li mettiamo in un array list, non ci sono particolari vincoli in questo caso dal punto di vista delle prestazioni, e quindi al fondo dopo che abbiamo creato un oggetto statistics lo inseriamo all'interno della lista stats, stats.addstat e alla fine ritorniamo stats importiamo arraylist ok tutto chiaro fin qui? ci sono dei dubbi? ok quindi dobbiamo a questo punto fare, questi due, implementare questi due metodi nel DAO pick number get pick number get drop number Quindi create method get pick number allora, int result return result Poi copiamo dalla query precedente una, qualche pezzettino di codice con questa istruzione prendiamo distanza della connessione creiamo la nostra query SQL quindi abbiamo detto che vogliamo in, con questa query il numero di biciclette il, di biciclette per stazione, il di biciclette prese per quella determinata stazione è data per semplicità proviamo a scrivere la query eh, in, questo, in un programma eh, che si interfaccia direttamente con il database SQL e poi la copiamo in Java. Quindi, devo lavorare con eh, Trip. Vorrei selezionare esempio per sapere il numero di biciclette prese per quella determinata stazione, devo selezionare start date, start date deve coincidere con la data inserita dall'utente, devo selezionare anche, mettere un filtro anche su start station, in particolare sull'id start terminal. Quindi, select eh, start terminal, no, semplicemente vi faccio ritornare il contatore, il numero, di, il numero di volte in cui è stata presa. Quindi select count asterisco, <coughs> rinomino questa colonna counter utilizzando as counter. From trips, trip, where, um, where um, start date, A, mettiamo una data fittizia 2013 9 28 8 29 eh, va bene si vede meglio Quindi select count as counter from trip where date uguale a questa data qua and start eh, terminal uguale a 2. In questo caso ci viene come risposta 5, è un po' piccolino ma c'è scritto 5. Quindi copiamo Dubbi sulla query, tutto chiaro, copiamo la query in Java, in Eclipse, una cosa che dobbiamo sostituire alla data il punto interrogativo e anche, eh, anche un altro, dobbiamo anche mettere un altro punto interrogativo per poter specificare la stazione. quindi copiamo il try catch dobbiamo impostare i due parametri quindi st.set Uh, set date 1 ld uh, ld.two no, forse date. .to. non mi ricordo mai la conversione tra, tra le varie date scusatemi <coughs> date.valueof date.valueof ld Questo, questa istruzione qua converte una local date in un oggetto date e poi dobbiamo impostare invece il parametro relativo all'identificativo della stazione, quindi st.set int 2, eh, station.get station id st.execute query ci aspettiamo un solo risultato quindi rs.first siccome ci aspettiamo un solo risultato potremmo utilizzare rs.first e ci restituisce semplicemente la prima riga della risposta. In alternativa, possiamo anche, come di solito facciamo, fare rs.getint passandogli la stringa counter, perché abbiamo ridefinito la colonna del contatore come counter e diciamo result uguale a rs.getIntCounter qui vediamo ritorna il valore della colonna se il valore in SQL è null il valore ritornato è 0 quindi se non ne dovesse trovare ritorna a Il result sarà pari a 0 perché poi ci ricordiamo che tra le specifiche del testo, veniva richiesto che se per quella particolare stazione non erano presenti, eh, non era presente nessun evento di presa, nessun evento di rilascio di una bicicletta, allora bisognava stampare un errore. Avete domande su questa query? Ora, se non avete domande. L'altra query, quella opposta, direi che è identica, bisogna semplicemente copiarla e cambiare start date con end date, quindi get drop number, select count as counter from trip from trip where end date uguale punto eh, end terminal ok uguale punto interrogativo quindi siccome abbiamo aggiunto due nuovi metodi del DAO quello che consiglio sempre è di testarli il metodo più semplice per testarli è aggiungere delle righe di codice nel, nella classe test DAO quindi creiamo una local date, local date from, uh, local date of, e mettiamo 2013-9-28, mi sembra che avessimo scelto prima, 2013-8-29, e quindi ci chiediamo, eh, dao.get number, stazione, eh, stations get 1 semplicemente se prendendo il secondo elemento della lista delle stazioni che prima abbiamo ottenuto e come local date ld visualizziamo questo numero per vedere giusto per controllare che stia funzionando tutto quanto correttamente e facciamo la stessa cosa con getDropNumber. Se abbiamo fatto tutto quanto correttamente dovremmo, dovrebbe funzionare. Neviamo il test DAO. In realtà commentiamo queste istruzioni perché abbiamo visto che sono un po' lente. mi sta stampando ah si sì, scusatemi ho, ho sbagliato il progetto era questo qui allora abbiamo un errore Before start of result set, uh, Errore in database query. Allora, vediamo cosa abbiamo sbagliato nel DAO. Allora, mi dice Babs DAO Java 75 e result rs-git-int-counter qualcuno di voi vede qualcosa di strano? Sunset, bisogna mettere sì, hai ragione sì perché altrimenti ovviamente sta puntando non sta puntando a nulla. Ok. dovrebbe essere un attimo ah, okay. RS. Sì. Non lo so se è... Sì, era questo il motivo. Forse anche con first funziona. <coughs> Vediamo se è identico. Sì, sì, bisogna dirgli di prendere il primo elemento del risultato quindi si può utilizzare o rs first o rs next ok quindi eseguiamo di nuovo il test dao ok vediamo che per la fermata numero 3 direi perché la seconda è il numero 3 quindi per la frenata numero 3 abbiamo 9 pic e 5 drop quindi tutto quanto dovrebbe funzionare correttamente nel modello non ci sono più errori il controller ha quindi una lista di stats di statistics Adesso semplicemente devo iterare su queste statistics e per ognuna eh, stampare il numero di pick e il numero di drop. Quindi Prima di questo però la, la ordino, faccio il sorting della lista, quindi collections.sort, questo è quello che dicevo prima, se vedete collection.sort ha due metodi, uno accetta soltanto la lista, quindi per ordinarlo richiede che, ci, che sia stato definito, che sia stata implementata l'interfaccia comparable, nel secondo caso invece accetto due parametri, il primo è la lista, il secondo è un comparator, quindi bisogna, creare, bisogna passare una classe comparator, che al suo interno definisce il criterio di confronto tra due oggetti. Perché esistono questi due metodi? Perché il primo è utile nel caso in cui abbiamo un solo criterio di ordinamento il secondo è utile nel, in, nel caso in cui dobbiamo definire più criteri di ordinamento. Esempio nel punto 1 viene chiesto ordinali eh, in modo decrescente a seconda della latitudine. E nel secondo punto invece viene chiesto ordinali in modo decrescente secondo il nome. Quindi in questo caso è utile avere dei comparator utilizziamo il primo perché dobbiamo semplicemente ordinarli eh, con la latitudine decrescente quindi facciamo collection.sort stats iteriamo con un classico ciclo for sugli oggetti stats quindi statistics eh, statistics stat text result.append string.format diciamo il nome della fermata il numero di pick il numero di drop Stat.get stazione.get nome, poi stat.get pick, stat.get drop. si lamenta. Ah, perché è txt result. Prima di tutto questo direi. Appentext. Grazie. Txt result. all'inizio, punto... prima di tutto faccio un txt result.clear giusto per eliminare tutto quanto i possibili messaggi di errore precedenti. La prima cosa che devo fare è aggiungere il controllo qui nel caso in cui il numero dei pic o il numero dei drop sia pari a zero. Quindi if stat.getpic uguale uguale a zero, ehm Punto diciamo stazione per cento S eh, con zero peak. e qui mettiamo eh, stat.get stazione.get name altrimenti stampiamo correttamente tutte le informazioni dovremmo fare il controllo anche sui drop ma ve lo lascio perché tanto è molto semplice Okay, controlliamo che tutto quanto funzioni, qua possiamo mettere per sicurezza un minore uguale a 0. Quindi selezioniamo il eh, 28. Molto probabilmente non vedete l'output perché è piccolino, però sembra aver funzionato perché abbiamo una lista di, di stampe e su ogni riga viene stampato il nome della stazione, il numero di picchi e il numero di drop perlomeno sembrano coincidere con i risultati di prima. Abbiamo anche dei warning, infatti viene scritto stazione, in questo caso Ryland Park con zero peak. Una cosa che ci siamo dimenticati è di mettere il backslash n al fondo di questo errore. Avete delle domande su questo primo punto? Comunque l'unico consiglio che... Mi sento di darvi e dopo aver letto il testo con calma pensate qualche minuto alla struttura dati più semplice da utilizzare perché eh, scegliere la struttura dati corretta potrebbe semplificarvi notevolmente il lavoro, magari non al primo punto ma, magari, ma eh, al secondo punto. Quindi pensate a come strutturare il programma per ottenere tutte le informazioni di cui avete bisogno scrivendo il meno codice, poss meno codice possibile. Un altro consiglio è quello di selezionare quali campi portare in memoria. Perché molto spesso può capitare che nelle classi, nei Java Bin che vi forniamo, ci siano tutti i campi. Questo però vi richiede un sacco di tempo perché dovete fare l'associazione tra le informazioni nel database e i campi. Funziona tutto? Non si sa. Eh, comunque. Eh, questo potrebbe darvi dei problemi perché eh, prendete un sacco di tempo per fare la situazione tra eh, le informazioni in SQL e i Java Bin quindi cercate di ad esempio in Station in questo caso io ho, semplice, io ho, fatto, ho semplicemente riparato i cinque campi <coughs> più interessanti che sono Station ID name, latlon e doccount la stessa cosa ho fatto in Trip ho eliminato alcune informazioni che non, non avremmo utilizzato Uh, un'altra cosa che vi faccio notare è che in station abbiamo, uh, non abbiamo l'informazione sulla data perché non, non, uh, non la utilizziamo ma nel caso in cui avessimo voluto utilizzarla avremmo utilizzato un local date questo perché in sql avevamo un tipo date invece in trip abbiamo un date time e per questo motivo nel java bin di trip abbiamo utilizzato come variabile java, una variabile java una, un oggetto java di tipo LocalDateTime. date time. per il resto è tutto molto semplice quindi eh, come, fare, come impostare il secondo punto? abbiamo detto che, ritornando al testo Vogliamo ottenere delle statistiche per vedere se abbiamo dimensionato correttamente le nostre stazioni, quindi abbiamo un numero corretto di posti per offrire il, maggior, il miglior servizio possibile. Quindi l'utente seleziona una data e a differenza di prima dobbiamo soltanto aggiungere il controllo che questa data si riferisca a un giorno feriale, quindi un giorno compreso tra lunedì e venerdì e poi inserisce un valore k tra 0 e 100 dove k rappresenta quanto ciascuna stazione è piena, non si fa distinzione sulle varie stazioni, si dice, si dice che tutte le stazioni sono piene al k per cento. Ovviamente k eh, sarà un double, sarà un valore reale, invece poi dovremo fare il cast a int, perché ovviamente il numero di postazioni sono discrete. E per effettuare invece la simulazione abbiamo bisogno dei dati reali quindi abbiamo bisogno dell'elenco dei trip, degli spostamenti di ciascuna bicicletta su quel giorno quindi abbiamo bisogno di una nuova query quindi direi cerchiamo di impostare con l'approccio top down che abbiamo visto più volte il secondo punto, dimmi ah certo certo eh. Un attimo soltanto perché sono slegati quello che vi ho messo, fammi pensare come posso fare... ok, dovrebbe aver funzionato fatemi sapere se avete problemi ok, quindi abbiamo detto che in DoSimula abbiamo bisogno di prendere queste due, queste due informazioni, una relativa alla data e l'altra relativa al valore reale k. Quindi, come prima, copiamo le stesse istruzioni di prima, cancelliamo la textarea da, da possibili messaggi errori o risultati precedenti. Prendiamo il valore della data, controlliamo che non sia nullo, in questo caso però dobbiamo aggiungere anche altri controlli, ossia la data non deve riferirsi a un giorno, fe non deve a un giorno festivo, eh, ma soltanto un giorno feriale inteso come lunedì, dal lunedì al venerdì. Dimmi. Sì, in questo progetto non sto utilizzando il connection pool, quindi non lo sto utilizzando, no, perché sto utilizzando MariaDB e il mio computer è molto vecchio, quindi va anche molto lento, e è possibile che però sia, sia MariaDB il, il problema. ok, magari nella versione poi definitiva quella che metto come soluzione sostituisco eh, la, classe di, la classe connection con il connection pooling prego quindi dobbiamo effettuare diversi controlli in particolare ld.get c'è un metodo che restituisce il giorno della settimana dev the week restituisce il tipo c'è proprio una, una enum che è chiamata day of week che specifica diversi valori da, da Monday a Sunday quindi quello che dobbiamo fare è controllare che il valore selezionato non coincida con, con Sunday e Saturday quindi get day of the week uguale, uguale a day of week punto Saturday o Sunday. Quindi semplicemente se l'utente seleziona, se non seleziona una data, se seleziona un sabato o una domenica, riceve un messaggio di errore con scritto selezionare un giorno feria, eh, feriale. e poi return per evitare di continuare l'esecuzione. Poi creo un, un oggetto per la simulazione, quindi definisco simulazione sim, simulazione uguale new simulazione. Su questo oggetto simulazione vorrei fare due cose, ossia prima caricare i vari trip, i vari spostamenti e poi avviare l'esecuzione, quindi posso dire simulazione.load trips, simulazione.run, simulazione.run. Punto, collect result results. Quindi sto definendo dei metodi e delle classi sempre con l'approccio top-down, adesso poi pian piano andremo a definirle. Quindi, per prima cosa, creiamo una classe simulazione nel model. Una caratteristica di tutte le simulazioni è quella di avere al loro interno il concetto di evento, che quindi è necessario anche creare una classe di tipo evento. Possiamo crearla come un'altra classe eh, come tutte le altre oppure come una classe annidata. Consiglierei in questo caso di crearla come classe annidata anche perché la visibilità sulla classe evento è limitata alla classe simulazione. Quindi direi se siete d'accordo creiamola come classe annidata quindi private class event che implementa comparable perché ovviamente in questo caso gli eventi devono essere confrontabili tra loro perché esiste il concetto di tempo quindi implements comparable event cosa definisce quindi la classe comparable Parable. quindi a parte il metodo a parte il metodo compare to quali altre informazioni dobbiamo salvare all'interno della classe evento l'evento è relativo all'azione di un utente di prendere o lasciare una bicicletta quindi quando l'utente si reca ad una stazione di bike sharing Tento di prendere la bicicletta. Quindi abbiamo il tipo di evento. Poi abbiamo di sicuro il concetto di orario. Perché qual è il momento in cui l'utente va a prendere la bicicletta o va a lasciare la bicicletta. E questo sarà anche utilizzato poi per ordinare i vari eventi. Quindi local date time local date time poi eh, di sicuro un evento è legato ad un trip quindi avremo anche l'informazione su qual è il trip a cui si riferisce a lo spostamento quindi aggiungiamo i diversi tipi di eventi quindi private enum event type due tipi di eventi pick e drop e poi importiamo local date time fin qua mi seguite tutti? ci sono dei problemi? Nella classe simulazione di sicuro avremo una priority queue, quindi definiamo una priority queue priority queue che poi inizializziamo nel costruttore di simulazione. dobbiamo specificare il tipo di oggetto che andremo a inserire e inseriremo oggetti tipo event. La importiamo. Poi come vi ho detto, se vi ricordate nel controller avevamo definito un metodo load e un metodo run quindi implementiamo entrambi i metodi public void run public void load E poi alla fine un metodo public, public uh, collect results che mi deve restituire due informazioni, sia quanti sono stati gli eventi in cui un utente si è recato in una stazione di bike sharing e non ha trovato una bici, quante volte invece era sulla bici e non gli è, è, è stato possibile lasciarla. Quindi la classe SimulationResult al suo interno avrà due interi, uno relativo a ciascuna informazione. Quindi creiamo una nuova classe SimulationResult. E al suo interno eh, utilizziamo, dobbiamo settare, avere due variabili, due contatori: Num che chiamiamo number of pick miss, quindi numero di eh, prese mancate, e poi l'opposto number of drop miss. li definiamo privati, entrambi, e poi su questi definiamo i getter e setter. Anche in questo caso qua non è necessario definire... Ehm, eh, hashcode, equals, eccetera invece sulle classi station e trip molto probabilmente non ci serviranno però mi sentirei più sicuro a ridefinire hashcode equals per evitare problemi futuri nel caso in cui magari vogliamo a un certo punto cambiare la struttura dati e passare ad una mappa quindi ricordatevi sempre di controllare in tutte le classi anche quelle che vi passiamo se sono correttamente implementate quindi generate hashCode equals, nel caso, in, nel caso della station, eh, siccome c'è uno station ID, un ID, definirei equals hashCode su questo ID e nel caso del trip, anche in questo caso esiste un ID, quindi ridefinirei hashCode equals su questo ID. infine visto ci sono ridefinisco anche il metodo toString per il trip come get start get start station ID, più uh, get end id e la durata... Get e invece ridefinisco il toString di station semplicemente con il nome della stazione. ToString, sì. In questo caso aggiungere override aiuta perché segnala l'errore grazie come vedete utilizzare questa annotazione override è utile perché quando uno lo redefinisce se dà il nome del metodo sbagliato java, eclipse se ne accorge e segnala un errore già in fase di, di scrittura del codice quindi non nella runtime questo è il motivo per cui conviene sempre utilizzare tutti gli shortcut che Eclipse fornisce per creare, ridefinire i vari metodi. Quindi, eravamo nella simulazione e abbiamo detto tutte le simulazioni hanno, hanno dei pezzetti in comune, un po' come hanno una struttura in comune, un po' come abbiamo visto nella ricorsione dove c'era un altro pattern in comune a tutti gli algoritmi ricorsivi. In questo caso c'è sempre il concetto di evento c'è sempre il concetto di coda c'è sempre il concetto di, di tipo di evento c'è una fase in cui si caricano gli eventi c'è una fase in cui la simulazione viene eseguita e una fase in cui si prendono i risultati quindi eh, la struttura è sempre la stessa e potete crearvene una e direi magari portarvi all'esame già pronta cioè semplicemente il nome della stazione quindi di sicuro nella simulazione avremo un oggetto di tipo simulation result che inizializzo nel costruttore Inizializzare, creare delle variabili eh, globali all'interno della classe e inizializzarle nel costruttore è utile perché nel caso in cui facessi più simulazioni eh, semplicemente devo creare un, un nuovo oggetto e sono sicuro che venga inizializzato, quindi facendo un new simulazione sono sicuro che tutta la struttura dati viene, viene riinizializzata. Anzi, tutte le strutture dati vengono rinizializzate. Quindi, eh, il primo passo è caricare gli eventi all'interno della coda, perché poi questi eventi verranno processati. Per caricare gli eventi però devo prima ottenere questi eventi e quindi di nuovo devo aggiungere un, un metodo nel DAO per ottenere la lista di eventi per una determinata giornata che è quella selezionata dall'utente, per una determinata un data selezionata dall'utente nell'interfaccia grafica. Quindi nel controller eh, abbiamo detto che creiamo, abbiamo creato la classe simulazione... Quell'errore? Ah, non ho messo il costruttore pubblico. Ovviamente se non aggiungo l'identificativo public il costruttore di simulazione diventa privato e quindi non posso chiamarlo. Questo serve ad esempio quando voglio creare un pattern singleton dove voglio una sola istanza di una classe in tutto il mio programma. Quindi devo ottenere questa lista di trips. Quindi posso fare list trip trips uguale a model get trips for day e gli passo la local date. Quindi creo un nuovo metodo nel model che mi restituisca la lista dei trip per quel giorno. In realtà pensandoci bene avrei potuto delegare tutta questa parte al model, quindi avrei potuto dire al model di far partire la simulazione e poi semplicemente chiamare il metodo collect result, perché è brutto far sì che il controller abbia questa visione eh, su, sulla struttura interna del programma, quindi volendo farlo meglio si potrebbe spostare tutta questa parte nel model adesso però non manca tantissimo quindi direi lasciamola così e vediamo di andare avanti quindi nel model implementiamo questo metodo getTrips4Day. semplicemente questo metodo non è, null altro, non è nulla che, che un'interfaccia con il database quindi semplicemente chiamerà il metodo un metodo corrispondente nel DAO, quindi bubsDAO.getTripsForDay e gli passiamo localDateLD. LD, scusate. Anche in questo caso di nuovo implementiamo questo metodo nel DAO. come molto simile a getAllTrips copiamo il codice di getAllTrips e quello che dobbiamo fare è semplicemente aggiungere una, una, clausola, una clausola nel WHERE in modo tale che i risultati siano filtrati sulla data. Quindi, select asterisco from trip WHERE, DATE. Sto pensando al tipo di, di, eh, al tipo di dati che ci interessano, perché noi vorremmo poter distinguere tra i PIC e i DROP. Però questa informazione, un attimo, vediamo se forse non ci interessa aggiungere questa informazione qui perché siccome la classe trip ha comunque eh, l'informazione sulla start date e sul end date posso fare questa separazione eh, successivamente. Allora l'idea era questa, dobbiamo chiedere al database la lista dei trip, quindi i dati da inserire nella nostra simulazione. Però abbiamo un problema: nella nostra simulazione noi distinguiamo i pick dai drop, cioè distinguiamo il momento in cui l'utente va per prendere la bici o va per lasciare la bici. E quindi mi stavo domandando, è meglio creare due metodi separati eh, nel DAO: uno che prenda la lista degli eventi relativi al pick e uno che prenda la lista degli eventi relativi al drop, oppure semplicemente prendi tutti gli eventi per quella data e poi fare questa distinzione successivamente? Uh, magari è meglio fare due metodi distinti già nel DAO, quindi getTrips for day pick e poi getTrips for day uh, drop. Così la differenza è che uh, getTrips for day pick, semplicemente uh, utilizziamo startDate come filtro mentre nell'altro utilizziamo end date come filtro. È tutto chiaro fin qui? O ci sono dei dubbi? Se avete problemi veramente chiedete. Quindi per ricapitolare, devo caricare, ancora una volta, devo caricare degli eventi all'interno della coda. Ho due tipi di eventi, quelli relativi al pIC e quelli relativi al drop. Ho deciso di fare due query separate: una per ottenere tutta la lista dei trip relativi ai pick, una per la lista dei trip relativi al drop. Ovviamente entrambi sono filtrati sulla data. La differenza è che utilizzo due filtri diversi uno è solo il primo per avere i pick utilizzo lo start date e l'altro l'end date quindi a questo punto devo cambiare nel controller non ho, devo cambiare nel model non avrò più soltanto eh, il metodo getTripsForDay ma avrò getTrips eh, For day e quindi getTripsForDayPick nel model. E poi avrò il metodo getTripsWithDrop with drop for day e getTripsForDayDrop for day drop. Adesso la scelta di nomi è discutibile, scusate ma. <laughs> Eh, è soltanto una nomenclatura che ho scelto io quindi nel controller ottengo trips trips peak trips drop E quindi avrò due metodi load, non avrò soltanto più uno, avrò load pick e load drop. Tutto chiaro fin qui? Semplicemente ho dovuto creare due metodi nel DAO, due metodi nel model e aggiungere un po' di codice nel controller in modo tale da ottenere tutte le informazioni necessarie e poi dopo passarle alla classe simulazione per aggiungerle nella nostra coda quindi passando alla classe simulazione abbiamo detto che devo definire due metodi load pick e load drop, load drop lo facciamo dopo semplicemente quindi for trip trip trips quindi per, per tutti i trip che prevedono un pick, quindi che prevedono che l'utente prenda la bici, devo creare un evento di tipo pick e aggiungerò la coda. Quindi uh, pt, priority queue.add new event, questo event avrà un um, Un trip sarà di tipo event type.pick e avrà un eh, local date time pari a trip.get start date. E credo che non ci servono altre informazioni in caso le aggiungiamo successivamente ovviamente dobbiamo definire il costruttore di event quindi public event event type type local date local date time DateTime e trip trip quindi this.Type uguale type this.LocalDateTime uguale DateTime this.Trip uguale Trip Qui semplicemente, vabbè, lo facciamo dopo, non, eh, non confondiamoci. La stessa cosa dobbiamo fare per gli eventi di drop, quindi aggiungiamo anche i drop, load drop, new event, event type drop e qui dobbiamo sostituire a start date get end date. Ultima cosa che dobbiamo fare nelle, tra le varie inizializzazioni è anche dire che ciascuna stazione ha a disposizione un numero determinato di posti che è pari alla percentuale che abbiamo scelto. Quindi nel controller dobbiamo prendere il valore k scelto dall'utente, che era slider k, quindi double no, ehm, Double k uguale slider k get value e lo dividiamo per 100 e facciamo anche il cast a double in questo modo dovrebbe se non mi ha nulla dovrebbe restituirci un double perché get value restituisce un intero tra 0 e e 99 credo, lo dividiamo per 100 perché vogliamo un, un numero reale tra 0 e 0,99 e questo valore lo chiamiamo k. Quindi come ultima inizializzazione dobbiamo fare punto load stations e gli passiamo il parametro double k che è il fattore di carico delle, di ciascuna stazione. Quindi in simulazione, public void load stations, double K. Sarebbe utile che eh, passassimo al model la lista di tutte le stazioni. Passassimo, scusate, alla simulazione è la lista di tutte le stazioni. Quindi oltre a double K gli passiamo anche model.get stazioni come secondo parametro quindi come fa, vi chiedo non riusciremo a completare credo tutta la simulazione oggi e quindi evitiamo di andare di fretta perché tanto ci rivediamo lunedì nella seconda ora di lunedì. Vi chiedo, quale struttura dati scegliereste per memorizzare per ogni stazione il numero dei posti disponibili? Notate che per ogni evento che dobbiamo processare ci chiediamo qual è il numero di posti disponibili o di posti occupati? Quindi è un'operazione che dobbiamo fare frequentemente. Potremmo ad esempio creare una mappa tra stazioni e integer dove eh, la chiave è la stazione e il valore e l'intero sia il numero dei posti occupati o il numero dei posti liberi. Quindi in load station semplicemente riempiremo questa mappa, possiamo riempire questa mappa con tutte le stazioni disponibili e eh, per ogni stazione andiamo a prendere... La k percentuale dei posti che quella sezione prevede li inseriamo come valore nella mappa. E in ultimo, concludiamo. Nel metodo run, che cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo? Sono veramente pochissime istruzioni, ma non voglio farle di corsa adesso. Nel metodo run, cosa dobbiamo fare? Cicliamo, come al solito, sulla priority queue, fino a quando la priority queue non si svuota. Per ogni evento che prendiamo dobbiamo chiederci di che tipo è, se è un evento di tipo peak, questo vuol dire che l'utente si sta recando in una stazione e vuole prendere una bicicletta, quindi se per quella determinata stazione non ci sono più posti, aumenteremo il contatore dei, dei peak miss, se invece, si sta recando, se invece se è un evento di tipo drop e quindi si sta recando in una stazione con la bicicletta, ci chiediamo se ci sono dei posti libri. Se non ci sono dei posti libri aumentiamo il contatore dei drop miss. Quindi sono proprio due istruzioni da aggiungere. E alla fine nel metodo simulation -result, restituiamo l'oggetto simulation-result che è quello in cui andiamo ad aggiornare i due contatori relativi ai miss del pic e ai miss del drop Avete qualche domanda sulla struttura? Vi consiglio se potete magari nel weekend o comunque in questo fine settimana di cercare di concludere anche voi da soli la simulazione così poi lunedì se abbiamo dei dubbi li vediamo insieme. Avete delle domande? Allora vi auguro buona serata.